Mozzarella bella Bella Bella Bella Mozzarella bella bella, mozzarella bella hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, mozzarella bella Mozzarella bella Bella Bella Bella Bella, bella Mozzarella bella